E a proposito di eh, grandi famiglie dello sport di base, la WISP non ha bisogno di presentazioni, non avrebbe neanche bisogno di presentazioni il vicepresidente che ormai insomma conoscete bene se siete affascionados del nostro appuntamento del sabato, do comunque il buongiorno a Tiziano Pesce che è anche presidente Ligure di WISP, buongiorno ciao Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti, grazie come sempre dell'invito. No, Grazie a te per aver risposto, tra l'altro vedevo insomma in Liguria, Genova una situazione, non dico che sia quella della Lombardia però uh, con questo Covid non, non si riesce a stare tranquilli ormai da nessuna parte verrebbe da dire. Assolutamente sì, purtroppo una situazione critica in, in Liguria e se diciamo eh, andiamo oltre una, diciamo, una superficiale lettura dei dati ma approfondiamo numeri che in proporzione eh, beh, mettono la nostra regione, la mia regione quasi diciamo, ai vertici di queste brutte classifiche. Mm. Sono stati assunti anche provvedimenti di ulteriori restrizioni negli ultimi due giorni, per esempio sulla città di Genova in alcuni, in alcuni quartieri, quindi ecco una situazione anche diciamo, dall'osservatorio dell'UISP continuiamo ora dopo ora a monitorare con molta attenzione e questo ha portato anche alla sospensione di alcune attività sportive a partire dallo storico campionato del laboratorio di calcio mamma che... no scusa, scusami fammi, sì, fammi dire mamma mia perché insomma, chi, chi ci segue lo sa io benché sia ormai milanese eh, da, da 21 anni ma arrivo da, da Genova e eh, sentire che non c'è cerca... ah, ci andavo da bambino con il papà a vedere le, le partite l'ansaldo eh, tanto per dire eh. tra l'altro Ugo come, come saprai hai citato una squadra proprio che è con noi dalla prima edizione ah. eh, da alcuni ah. anni con la formazione la rappresentativa di Ansaldo Energia questa l'edizione, la stagione 2020-2021 avrebbe rappresentato, ma diciamo rappresenterà ecco, eh, la 46esima stagione. Che no. si ma ai miei tempi addirittura era ansaldo nucleare, tanto per dirti nell'altro secolo: <ride> papà esatto. aveva la, la tuta con il simbolo dell'atomo, eh, lui operaio naturalmente. Ti, ti ricorderai allora il, il lavoratore nel lavoratore? Perché addirittura in quegli anni. C'era un diciamo un, un campionato interamente del lavoratore dedicato per esempio ai lavoratori dell'Exita, al del FIDER, sì, ora si arrivava sì, a 70 sì, squadre, sì. solo che per quel settore. No, questo, questo per dire non tanto della Marcord, che poi è bello. Eh, sapete che insomma questa è una trasmissione nella quale possiamo anche fare una parola in più, ma per dire quanto è radicato lo sport. No? Perché eh, mh, è, è una cosa che fa parte proprio della nostra vita e in questo momento, eh, eh, Tiziano faccio anche a te questa domanda, a che punto siamo della notte verrebbe da, da dire? Eh, siamo, sì, direi siamo, siamo in una notte che si allunga, è una lunga notte di attesa sicuramente per quelli che saranno i prossimi provvedimenti del governo ormai il Consiglio dei Ministri ha annunciato un, eh, un nuovo DPCM, quindi siamo tutti in attesa di quelle che saranno le nuove prescrizioni, lo siamo ovviamente da dirigenti sportivi, ma lo siamo anche da semplici cittadini con ovviamente eh, l'attenzione sempre alta a tutto il nostro mondo, lo sottolineavi tu, un mondo che solo per quanto riguarda L'UISP ha rappresentato negli ultimi anni ogni stagione qualcosa come oltre 1.300.000 cittadini di ogni età che si sono affidati al nostro sistema associativo, eh, alle migliaia e migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, ma non solo, a tutti gli enti del terzo settore, non dimentichiamo che noi stiamo vivendo comunque al netto della pandemia un momento importante di trasformazione anche legislativa, sia sul fronte più specifico dell'ordinamento sportivo, ma anche e soprattutto sul fronte del terzo settore, del privato sociale, eh, notizie di questi giorni, per esempio la pubblicazione in gazzetta ufficiale delle, eh, diciamo di quello che sarà ecco, l'avvio vero del nuovo registro unico degli enti del terzo settore che affida anche a loro l'organizzazione la possibilità di promuovere attività sportive e dilettantistiche, con, come sappiamo con una fortissima valenza sociale educativa. e educativa. Noi ovviamente stiamo portando avanti da mesi, sin dai primi giorni, ci eravamo proprio sentiti con te, con la tua trasmissione, proprio nei primi giorni dell'emergenza, delle, dell ti ricorderai eh, Lombarda con, eh, con i focolai di, di Codogno e da quel momento noi non abbiamo mai arretrato di un millimetro per quanto riguarda il rivendicare ecco, il valore sociale dello sport, l'importanza dello sport, ma soprattutto con un grande lavoro attraverso i nostri comitati regionali e territoriali di vicinanza le nostre basi associative per ovviamente stare al fianco con delle istituzioni dal governo centrale alle regioni sino ad arrivare ai singoli comuni alle singole amministrazioni comunali per supportare ecco un grande lavoro, io ritengo di poterlo dire senza presunzione, di formazione, di informazione prima, ma poi di formazione di tutti i nostri operatori nel pieno rispetto ovviamente delle prescrizioni di legge, fino ad arrivare ecco, agli ultimi giorni anche con la pubblicazione di quello che è il nuovo protocollo attuativo delle cosiddette linee guida ecco, per l'attività sportiva di base l'attività motoria pubblicate dal Dipartimento per lo Sport con ulteriori diciamo, Ehm, attenzioni ecco, che in questi certo. giorni eh tutti sono... i gestori degli impianti sportivi delle attività devono sono eh, diventate devono più porre... stringenti eh. esatto. no Tiziano abbiamo veramente ancora due minuti poi ci tolgono la linea come al solito alle 8.30 ma ricordo stiamo naturalmente insieme fino alle 9 andiamo anche al Giro d'Italia parliamo anche di arrampicata eh, sportiva tra poco nel nostro appuntamento del sabato intanto notizia proprio dell'ultima ora a confermare che Trump diceva che sta andando tutto bene negli Stati Uniti, record giornaliero di casi 80.000, 80.000, va bene gli Stati Uniti sono son grandi, sono son tante persone, Ma 80.000 è un dato altissimo. Eh, due minuti, Tiziano eh, Pesce, vicepresidente nazionale della WISP, presidente eh, della WISP Ligure, eh, momento mh, palla di cristallo che cosa può accadere nelle prossime ore eh, perché abbiamo letto prima la rassegna stampa e praticamente in un giornale c'era il eh, lockdown che partiva alle 22 in un altro alle 20 in un altro alle 18 in un altro alle 21 e le abbiamo dette tutte eh, rispetto allo sport che cosa può accadere eh, cosa puoi insomma prevedere eh, dall'alto della tua esperienza ma ovviamente da parte nostra l'auspicio è quello che con ulteriori attenzioni, restrizioni si possa continuare comunque a garantire un minimo di eh, attività all'interno delle nostre associazioni e società eh, sportive. Lo dicevamo appunto parlando dell'esperienza del campionato del lavoratore, ma per dire che in questi giorni, nonostante diciamo, in tante situazioni, in tante realtà le, le normative vigenti ne dessero ancora la possibilità, infatti tutte le attività anche competitive di interesse nazionale e regionale sono quasi pressoché tutte bloccate Continua l'attività corsistica continuano gli allenamenti con veramente una grande attenzione che tutti i nostri operatori stanno mettendo noi ribadiamo anche in queste ore veramente l'importanza dello sport con un compito tra l'altro di, di, di continuare possiamo dire a a promuovere prevenzione e promozione della salute però certo. ovviamente i dati che ci arrivano i, i dati anche sui contagi di ieri superata quota 19.000 questo indice di contagio rt che è arrivato a 1,5 che ci consegna il report settimanale cioè, davanti, ai numeri, di eh, sanità, davanti ai numeri davanti ai numeri del governo immaginiamo che ci sia un ulteriore ci possa essere un'ulteriore stretta ecco che allora in questo caso non possiamo che rilanciare un forte appello eh, che si fa sempre ecco, più, più importante per noi, per il sistema associativo, non solo ovviamente del Wisp, ma di tutto lo sport di base italiano che rappresenta qualcosa sino ad oggi come oltre 7 milioni di tesserati e quindi con tutto l'indotto che c'è accanto. Bisognerà prevedere misure, questo, questa volta veramente di sostegno anche a fondo perduto di queste basi sportive, negli scorsi mesi abbiamo visto ne abbiamo parlato anche insieme importanti segnali, impegni del governo eh, c'è stata un'apertura di accesso al credito ma queste società sportive non hanno più bisogno, non possono più indebitarsi devo... hanno bisogno di aiuti concreti assolutamente, a fondo assolutamente. Devo, la, devo staccare eh, ma ci torniamo intanto Tiziano Tiziano Pesce, WISP grazie per essere stato questa mattina con noi Grazie a te Ugo e buon lavoro. A Una presto, a noi torniamo tra poco.